Di là. Okay, okay. Bro di lanciato di là, eh? Questo qua non è piccolo. Oh. Io, bro Bro, porca puttana, questo qua non è male. Si <ride> si sì, sì, attiva più. Ma quanto cazzo tirano sti pesci? Oh? Porca merda. Guarda, guarda. Guarda. No no aspetta. Anche io? Bro era sul fondo Ho ferrato di botto per recuperare l'esca Cioè per recuperare la lenza E rilanciare di nuovo Non lo so Sicuramente però non è qualcosa di piccolo Perché Oh Eh bro, grosso pure questo, dio... Eh mo lo, mo lo tiriamo su fra... Sì, guarda la canna! Ah. No. Merda. Ah, che pesce. <ride> Bro. No. Non è, sicuramente non è come il tuo zio, però... Insomma No, non mi sembra un siluro Però sta sul fondo non sgalla Oh e arriva ma non sgalla Guarda la canna Bro bro togli togli, togli. bro bro bro via via via via via ah, non è ancora uscito eh oddio Sì bro mi sa proprio che non si siluro. speriamo che non si spacca la canna bro la sento male tira fuori tira fuori la canna tira fuori la canna nico questo qua è il pesce della vita, un pesce così non l'ho mai tirato no no no bro no no no no no, questo qua è il mio pesce bro è il pesce della vita, tira tira su tira su tira su cazzo eh, eh bro cazzo tira Spero solo che non si spacchi la canna. Guardalo la calla. No, però non è a gallo. Ma proprio questa canna devo tirare su sto pesce. Ma non posso che Com'è che si chiude la frizione di sto mondo? Ok, ok Ok Cazzo Nico non ce la faccio Cazzo che pesce Occhio È mio, sono io, sono io! Eh, dove? Vieni qua Nico, dammi una mano! Non ce la faccio più! Sta venendo, sta venendo! No, no, vieni qua, non riesco a portarlo là! C'è la sponda qua, Nico! Porta il materasso! Porco grosso! Nico! Vieni, vieni! Nico, dammi una mano, porco... Sta salendo, sta salendo, vieni, vieni, vieni, vieni. No, no, no, no, prendilo, prendilo. <ride> Di, di, di Troia. E mi hai rotto ah, la canna. Era il Era il tuo questo qua, va, vai vedi? Fanculo, va. Aspetta, aspetta, No, no, aspetta, aspetta, tiriamo fuori. Okay. Nico, dammi una mano. Okay, oh Nico! Un... Dammi una mano! La foto. Ah. Cioè, Prendilo che... dalle pinne, dalle, ah. cioè, che... dalle pinne. Dalle... Ah. Ah. Basta, basta, basta. Vai, vai, più su, più su, più su. Più su, basta, più, più su. Fai il video. Fammi la foto. Un... Però poi basta fra, cioè tieni premuto, tieni premuto là, il quello della foto Guarda che il cocchio ha preso il suo primo rosso. Vai, video di rilascio Vai Ragazzi, russo per danni. Che, che mi ha costato la una stessa. canna Che di merda Vai Dai, Dai, Vai fra, fra, che pesco, tra, che questo veloce, grandi con boss. Grande Nico! Sì, la uh. Esplosa! è una Esplosa! Non è una canna da usare! No, no, era nuovo Non è una canna da usare! Eh, lo so! <ride> Ma che cazzo me ne frega Dicino? della canna!